L'enantidromia indica un concetto filosofico greco composto da Enantios che vuol dire opposto e Dromos che significa corsa. Letteralmente è la corsa verso l'opposto. Per il filosofo Eraclito indica il gioco degli opposti nel divenire, cioè la concezione secondo cui tutto ciò che esiste tende al suo opposto. Eraclito, nel V secolo a.C., aveva individuato i contrari come una serie di opposizioni che si verificano col passare del tempo. Con questo chiaro esempio. Le cose calde si raffreddano, le cose umide si rinsecchiscono. In questa perfetta armonia di contrari, il filosofo greco trovava il principio della realtà che è mutabile e che si può percepire grazie al continuo divenire. Questa opposizione, detta anche dottrina dei contrari, è la legge fisica secondo cui si cambia in un continuo e inspiegabile processo. Tutti i fenomeni fisici, gli avvenimenti e la vita sulla terra hanno luogo grazie a forze opposte che oscillano da una parte e dall'altra. Per esempio la guerra segue la pace e la pace segue la guerra, la carestia segue l'abbondanza e l'abbondanza la carestia. È tutto un continuo susseguirsi. Questo significa che ogni cosa ha una fine e che nel tempo diventerà il suo opposto. Per lo psicanalista Jung, il termine sta a indicare il manifestarsi del principio dell'opposto. Quanto più una persona si spinge ad un estremo di se stesso e si identifica in esso, tanto più si ritroverà a confrontarsi con la dimensione opposto. Per Jung, l'enantidromia significa essere lacerati in coppie di contrari. Ma quando, a livello di coscienza, si tende a privilegiare un solo lato, ecco che prima o poi il lato opposto, inascoltato, finirà per irrompere dall'inconscio con violenza, per poter ristabilire l'equilibrio fine a cui la psiche sempre aspira, la caduta dell'opposto. Questa è la grande legge dell'enantidromia, del rovesciamento verso l'opposto, che rende possibile la congiunzione delle metà nemiche di cui è fatta la personalità. È come se, al momento culminante della malattia, l'elemento distruttivo si tramutasse nell'elemento guaritore. Enantidromia e amore. Perché scegliamo un partner all'opposto? Secondo la legge fisica di Faraday, le forze tra cariche elettriche di segno opposto sono attrattive, mentre cariche elettriche con lo stesso segno sono repulsive. Talvolta, la legge dell'opposto si traduce anche nelle relazioni amorose. Infatti, spesso, cerchiamo un partner caratterialmente opposto a noi, perché in quel momento ci completa, ma è anche un bisogno per uscire da una zona di comfort e per sperimentare nuovi territori che non ci appartengono e che grazie al sentimento amoroso possiamo esplorare. Anche in questo contesto valgono le testimonianze del filosofo Eraclito. Ciò che è opposizione, si concilia, e dalle cose differenti nasce quindi l'armonia più bella. Nella ricerca dell'altro, molte volte, ci sentiamo profondamente attratti da persone completamente diverse da noi. All'inizio è possibile che questa differenza caratteriale e personale ci seduca, perché l'ignoto attira sempre le persone che cercano un partner con personalità opposta alla propria. Hanno bisogno di conoscere una forma di vita diversa, e lo fanno tramite il partner. Le differenze arricchiscono, ma quello che all'inizio risulta molto seducente ed emozionante, con il tempo, potrà causare la fine della relazione. Quindi, sembra del tutto falsa la credenza che in un rapporto di coppia gli opposti provochino il medesimo effetto di campi magnetici. Più che attrarsi, quindi, sembrano allontanarsi. Nel pensiero junghiano, la psiche è duale, o doppia. Ciò significa che ogni atteggiamento o sentimento contiene il suo opposto. Ecco quindi che la sottomissione convive con la prevaricazione, l'odio con l'amore e il conscio con l'inconscio. Per Jung la psiche contiene in sé sia un'energia maschile, sia un'energia femminile e quindi ogni uomo ha in sé un lato femminile e ogni donna un lato maschile. Ogni essere umano esprime un'energia dominante, ma contiene in secondo piano anche quella opposta. La psiche andrebbe vista quindi come una combinazione di principi maschili e femminili Jung chiama questa dualità anima e animus. L'anima è la componente femminile presente nell'apparato psichico di ogni uomo e l'animus quello maschile per le donne. La vita, così come l'amore, è quindi l'unione di energie complementari, ognuna delle quali tende verso l'altra, compensandola. Quindi anche nel rapporto di coppia si tende a ricercare questa dualità, ricercando proprio l'opposto.